L'acqua pubblica è la prima delle nostre 5 stelle e i portavoce a tutti i livelli istituzionali sono chiamati a difenderla e a garantirne l'accesso a tutti, adesso e anche alle generazioni future. L'acqua è fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi e il futuro dell'intero pianeta dipenderà dalla sua disponibilità e dalle modalità del suo utilizzo. L'acqua è quindi il bene comune per eccellenza che l'intera umanità ha avuto in dote e come bene pubblico universale è indisponibile all'investimento privato.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 Con il voto referendario del 2011 27 milioni di cittadini italiani hanno urlato alla politica che sull'acqua non si può fare profitto e deve essere gestita ed amministrata al di fuori e al di sopra delle logiche di mercato. La stessa Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 28 luglio del 2010 ha approvato una risoluzione con la quale è stato dichiarato che l'accesso all'acqua è un diritto umano universale fondamentale definendo il minimo vitale garantito in 50 litri al giorno per persona. Il Parlamento europeo, l'8 settembre 2015, ha approvato una risoluzione promossa dalla rete Right to Water, a fronte della raccolta firme e iniziativa dei cittadini europei intitolata L'acqua è un diritto. A più riprese l'ONU è poi tornata sull'argomento, sottolineando come l'acqua potabile e per uso igienico, oltre ad essere un diritto di ogni uomo, concerne la dignità della persona. Agli stati membri è stato raccomandato di prevedere ed attuare iniziative per garantire a prezzi economici l'accesso ad un'acqua potabile e di qualità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 E così, nel rispetto dell'impegno preso con i cittadini, abbiamo depositato una delibera di modifica dello Statuto di Roma Capitale. Da Roma partirà il riconoscimento dell'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico, perché l'acqua è un bene comune, non è una merce.